E adesso, e adesso abbiamo un'amica, un Rosi Delia, viene a trovarci tutti i giovedì. Buongiorno, Rosi. Buongiorno a te, Vicky, buongiorno a chi è in ascolto. Allora, riforma fiscale ai blocchi di partenza. Cosa cambia e cosa no? Eh, di certo, o quasi certo, c'è questa revisione delle aliquote IRPEF. Eh, dici tutto, Rosi, informazionefiscale.it, prego. Esatto, c'è cioè bolle in pentola una uh, revisione dell'IRTEF, ma uh, come, come sai mi piace sempre fare un passo indietro. Certo, eh, la premessa. Per inquadrare, esatto, inquadriamo sì, sì. questa riforma fiscale, in arrivo a breve. La notizia, mm -hmm. una delle notizie è proprio questa, è in arrivo. Sì. Entro metà marzo, quindi eh, nell'arco di pochissimo tempo, in Consiglio dei Ministri la legge delega che fornirà lo schema di partenza eh, per la revisione del sistema fiscale una, una revisione che non è in realtà una novità perché il progetto eh, era già stato avviato dal precedente governo eh, la, la corsa della riforma fiscale però si è bloccata con, con la crisi politica dello scorso eh, della scorsa estate che tutti ricordiamo un mese certo. dopo l'ok okay della commissione finanza proprio sul testo a cui aveva, eh, aveva era lavorato, stata un attimo insomma. accantonata era stata un attimo eh sì, messa da parte per forza Stai di cose lì, il, a il governo è cambiato e cambia, cambia tutto o, eh certo. o non proprio però insomma cambiano le cose, cambiano gli equilibri e, e però l'Europa ci ha ricordato e, e, bisogna rimettere la testa su questa, su questa questione e eh, rivedere il sistema fiscale anche nell'ultimo scambio sulla legge di bilancio eh, l'Europa ha, eh, diciamo, ha ricordato ha, ha fatto questo promemoria eh, sulla mm -hmm. necessità di intervenire sul, sul sistema uh, fiscale e il governo ci sta lavorando appunto a breve arriverà questa, questa legge delega. In questo contesto a metà mese no la... Rosy? A metà mese più eh o meno? Sì, oggi è, siamo è nove, diciamo che eh, eh, siamo proprio tra pochi giorni. in giorni. <ride> esatto, quindi noi attendiamo. Nel frattempo, comunque ci sono già le prime anticipazioni. Le prime anticipazioni ci dicono che un intervento arriverà per quanto riguarda l'IRPEF, quindi l'imposta sul reddito delle persone fisiche. È un intervento che tocca uh, uh, diciamo, una, pla una platea molto ampia di persone e un volume. Uh, molto importante se pensiamo che nel 2022 l'IRPEF ha avuto un valore di 205 miliardi circa su un totale di 544 um, uh, miliardi di entrate tributarie insomma il, il tema è delicato eh beh, insomma un bel, peso, <ride> un bel peso un bel peso, peso notevole eh, sulla, sulla <ride> esatto. movimentazione di denaro eh beh. Esatto, lì come sappiamo è un'imposta eh, progressiva e eh, l'ipotesi eh, di eh, intervento è quella di una riduzione delle eh, aliquote, degli scaglioni da 4 a 3, quindi uh -huh. eh, con una eh, riorganizzazione delle attuali eh, aliquote. Anche questa non è una novità assoluta, nel senso che il sistema attuale che noi abbiamo eh, è ehm, giovanissimo cioè il precedente governo eh, ha riorganizzato le aliquote e gli scaglioni a partire dal 2022 e siamo passati da 5 a 4 quindi dopo eh, diversi anni con uh, un sistema bloccato su 5 aliquote siamo passati a 4 il prossimo passo potrebbe essere quello di arrivare a 3 con l'obiettivo finale dichiarato dal governo di una riduzione dell'imposizione fiscale quindi non, non solo vengono riorganizzate le aliquote quindi la percentuale su cui si calcola l'imposta banalizzo ovviamente e gli scaglioni mm -hmm. quindi eh, le fasce di reddito eh, ma eh, la riorganizzazione dovrebbe portare a dei benefici per i cittadini e le cittadine ma noi sappiamo che la coperta è corta <ride> e eh, quindi e quando eh, mai è, è lunga eh, <ride> è sempre <ride> corta <ride> e quindi non è proprio così semplice soprattutto se l'imposta muove eh, insomma i miliardi che abbiamo appena citato non è semplicissimo intervenire in questo senso l'idea è quella di una revisione delle tax expenditure questo è un altro tema caldo quando si parla di riforma fiscale che cosa sono? Mm. sono le spese fiscali ovvero quelle agevolazioni che vanno a ridurre il prelievo per i cittadini e per i, le cittadine quindi sono le detrazioni le deduzioni del, de, degli sconti anche qui semplifichiamo ecco. che ad oggi sono circa 600 <ride> sì, dei saldi sul, <ride> sull'imposta <ride> da versare che però ehm, andrebbero riorganizzate, cioè riorganizzate, razionalizzate, potrebbero portare ad un vantaggio e queste somme potrebbero essere utilizzate per ridurre poi in maniera eh, più strutturale l'imposta adversale, quindi slegandola da, da singole agevolazioni. Nel eh, diciamo, siamo ancora nel campo delle ipotesi perché ovviamente attendiamo eh, la legge delega. e, e e anche quello sarà un primo passo su cui poi il, il Parlamento dovrà discutere e dibattere non sarà solo l'IRPEF sicuramente ehm, oggetto di revisione perché eh, l'obiettivo è quello di un riordino complessivo del sistema fiscale quindi si interverrà anche sull'IRES sull'IVA ma sarà anche l'occasione per il governo di mettere in pratica delle eh, novità di cui ha, ha, ha parlato fin dalla campagna elettorale, possiamo citare ad esempio il quoziente familiare l'obiettivo è di proseguire verso uh, un appiattimento della tassazione, la famosissima flat tax di cui si è parlato e che anche insieme abbiamo detto può avere e da diverse forme. Quindi diciamo i giochi sono aperti e uh, sono tante le, le, le strade in campo sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista di scelte uh, politiche. Noi uh, attendiamo ovviamente um, e la, la, la legge delega in Consiglio dei Ministri per ehm, capire i. Come, quali sono le prime direzioni indicate e ovviamente eh, il nostro, nel nostro appuntamento continueremo a dare eh, notizie eh, sulle, sulle pro, sui prossimi passi. Il percorso è ancora lungo, voglio eh, tranquillizzare o, o no, forse eh, deludere chi ci ascolta, chi attende novità, però ci tengo a specificare che comunque parliamo dell'inizio di un percorso, quindi certo. prima di vedere in pratica le novità c'è ancora un po' di tempo ecco bene insomma si torna a mettere mano alla riforma fiscale che era stata messa un pochino da parte a causa beh, della crisi di governo diciamo che il governo era in altre faccende affaccendato eh, il testo sì. dovrebbe essere ecco, eh, discusso in consiglio dei ministri a metà mese quindi fra pochissimi giorni siamo a tiro, ci ha spiegato tutto molto bene come sempre Rosi Delia per approfondire questo e altri temi informazionefiscale.it grazie Rosi. sono le 10 in questo momento, adesso sentiamo le ultime notizie. Linea alla redazione di Giornale Radio, la Radio è Libera, di informare.